Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, come vi avevo promesso oggi pomeriggio vi ho portato una serie di completi che è possibile salvare per il personaggio donna. Allora innanzitutto dovete cercare di fare tutti questi completi, comunque come vi ho già detto nel video precedente vi lascerò mh, delle tabelle, dei link con delle tabelle in descrizione e così potrete vedere voi stessi quello che dovete fare e quello che non dovete fare allora ragazzi io eh, diciamo ancora ci sto lavorando su sta cosa ancora sto cercando dei vari completi però comunque sia sono diciamo a buon punto questi sono alcuni di quelli che io ho provato sono alcuni di quelli che escono fuori e quindi andiamo a fare il glitch allora, come sapete tutti, come avete visto nel video precedente, una volta che avete fatto i completi, dovete andare nel creatore, creare una gara eh, alla cazzo, insomma, con, eh, con un po' di cose alla cazzo e andare avanti. Allora, ragazzi, io ho messo la mia PlayStation in inglese. Per questo, vedete il mio menu in inglese perché eh, avevo delle difficoltà nel vedere la tabella, nel capire come diciamo quali erano le parti che dovevo mettere e come si chiamavano perché purtroppo non è che io ho una grandissima conoscenza dell'inglese e, e quindi ho dovuto impostare la tabella mh, cioè non la tabella, la playstation in inglese in maniera tale da capire che cosa cazzo stavo facendo ragazzi perché bisogna capire che cosa cazzo si fa è fondamentale quindi, a questo punto, una volta che avete fatto la vostra gara, accettate il messaggio di gara terminata e andate a cambiare il personaggio. Una volta che siete in seleziona personaggio, come ho già detto prima, dovete eliminare il personaggio. In questo caso non scriverò elimina, ma scriverò delete, perché siamo con impostazioni in inglese, quindi andrò a... A, a e delete insomma a scrivere delete e appiggiare delete ragazzi quindi a questo punto eh, come vedete lì ho i jogger del completo di prima insomma diciamo del video di prima e a questo punto andiamo ad eliminare il personaggio fate bene attenzione ad eliminare il secondo personaggio non eliminate il primo ragazzi mi raccomando non fate cazzate quindi una volta eliminato il personaggio, eh, diciamo che saremo già a metà del glitch, potremo già passare alla, mm, al resto del glitch, quindi andremo ad eliminare il personaggio, faremo cerchio e ci porterà nella modalità storia, una volta che saremo nella modalità storia, caricheremo l'online e, e avremo i nostri completi, ma andiamo, a, andiamo per gradi, quindi, torneremo e nella storia e una volta storia, che saremo tornati nella storia avvieremo nuovamente GTA Online io qui vado a fare un, una sessione sulla inviti e quando saremo in GTA Online avremo i nostri completi allora qui ragazzi vi faccio vedere la data e l'ora perché magari c'è qualche miscredente che dice che il glitch non funziona vi faccio vedere la data e l'ora. Vi ricordo sempre che ho dovuto mettere la PlayStation in inglese per poter capire quali erano i, diciamo, i completi e gli accessori da mettere perché altrimenti sarebbe stato un bordello. E una volta nell'online, ragazzi, avremo i nostri completi. Come vedete, abbiamo svariati completi, abbiamo svariate cosine, messe un po' così però poi quello sarà a voi, stabilire quello che volete mettere, come lo volete mettere e, e posizionare tutti quanti i vostri oggetti insomma quindi il glitch è abbastanza semplice ragazzi, è veramente semplicissimo l'unica cosa è che dovrete avere un pochino di pazienza per, per prendere e mettere tutti quanti gli oggetti al posto giusto diciamo tutti quanti vestiti al posto giusto e scegliere quello che che vogliamo mettere e tutto il resto però per quanto riguarda il glitch è, è questo ragazzi per quanto riguarda i completi io qui vi ho fatto vedere un 10 15 completi più o meno e diciamo che sono parecchi allora se vi capiterà di non vedere qualche completo che però magari ce l'avete salvato ragazzi che cosa dovete fare dovete andare in una missione andate in una missione, andate start online un lavoro da titano selezionate questa missione l'avviate e una volta che l'avete avviata, la potete avviare tranquillamente da solo da soli insomma e una volta che l'avete avviata ve ne andate da ammunition quando comunque avrete avviato la missione e sarete da ammunition ragazzi il passo è abbastanza semplice come vedete questo completo prima non c'era perché ci sono delle parti invisibili e se vogliamo salvare questo completo o magari salvare solamente i jogger di questo completo l'unica cosa che dovremo fare è aggiungere un elemento a questo completo salvarlo e quando usciremo dalla missione automaticamente avremo questo completo salvato se eh, questo lo dovete fare semplicemente se vedete che i completi ci sono ma non ve li lascia visualizzare allora se non ve li lascia visualizzare evidentemente c'è qualche, qualche parte invisibile scusatemi è uscita una aereo alla romana eh, qualche parte del completo che è invisibile ed è questo il motivo per cui non ve lo lascia visualizzare quindi a quel punto entrate in una missione, fate quello che ho fatto io salvate il tutto e il gioco è fatto ragazzi e i vostri completi che avete rimarranno anche in free mod ovviamente se avete i jogger viola non cambiate i jogger ma cambiate semplicemente la parte superiore per poter conservare i jogger ragazzi che altro dire il glitch come ho già detto prima è semplicissimo ragazzi dovete solo seguire i passaggi in maniera adeguata e mettere come si dice tutti quanti i vestiti che ci sono sulle tabelle che vi posterò una volta che avete salvato il tutto uscite dalla missione e quando vi ritroverete in free mode avrete il vostro completo che prima non vedevate lo avrete salvato eccolo qui ragazzi detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti